uno stile di vita attivo e salutare. Per concorrere a questo obiettivo sicuramente gioco e movimento devono rappresentare una parte importante del tempo libero di bambini e adolescenti. Altrettanto importante deve essere l'alimentazione. Oltre che concentrarsi sul fabbisogno energetico, assicurarsi che la qualità degli alimenti sia ottima, proprio come quelli gentilmente offerti dal cenero che sono stati apprezzatissimi dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi. operatore del centro multisport Wisp a Roma, sono qui per parlarvi del connubio tra alimentazione e sport, per noi fondamentale e cerchiamo di insegnarlo anche ai nostri ragazzi e ragazze e Al Cenero ci ha dato una mano con i suoi prodotti di qualità e ci ha fornito anche una interessantissima brochure che abbiamo potuto distribuire ai genitori per aiutarli a dare una buona nutrizione accanto al buono sport che già praticano per i loro figli e figlie. Avete ricevuto i prodotti Alce Nero inviati da Wisp Nazionale? Sì, certo, abbiamo ricevuto i prodotti e li abbiamo consegnati nei nostri centri estivi a Rovigo e nei comuni limitrofi. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo la merenda offerta e hanno potuto così gustare ottimi biscotti e succhi di frutta biologici. E siete riusciti a parlare un po' di sani stili di vita o di una buona alimentazione? Sì, è stata un'occasione proprio per affrontare questo argomento, perché anche il nostro centro estivo che si è inserito in questo periodo particolare ha voluto lavorare soprattutto sul corpo, sul movimento e sull'attività fisica all'aperto, perché così l'immergersi nella natura e nell'ambiente circostante ha permesso di entrare in contatto con l'altro e con il proprio territorio, soprattutto in chiave relazionale. Abbiamo ricevuto succhi di frutta e biscotti da parte di Alcenero è stato un regalo molto gradito perché ci ha consentito di poter unire diciamo, due elementi fondamentali per noi fondamentali che sono lo sport e una buona alimentazione. Di conseguenza ringraziamo Alcenero per, per averci fornito i suoi prodotti anche perché dopo tante settimane chiusi in casa bambini eh, avevano proprio necessità di ripartire con, eh, con il piede giusto e per fortuna eh, appunto valorizzando lo sport valorizzando una corretta alimentazione abbiamo potuto eh, proprio partire esattamente con il piede giusto quindi ringraziamo al cenero per, eh, per i suoi prodotti ciao a tutti